eccoci allora un breve commento sulla giornata che ci attende e anche però sulla trasmissione in cui ho appena eh, partecipato a 7 gold una trasmissione eh, piacevole interessante con con ritmo, con un'apertura al pubblico che comunque secondo me serve anche perché fa emergere quali sono e quanto sono devastanti le conseguenze del, dell'inesausto e, e, e, e, oh oh, e inesauribile fascismo grillino scusate ma un piccolo problema nel senso che mi hanno chiuso grazie mi hanno chiuso una strada senza mettermi vabbè questo succede a Roma ci ho fatto anche un post sul blog allora, trasmissione, si parla dei soliti argomenti, il MES, il Recovery Fund, questi soldi dell'Europa Nessuno ha ancora capito che i soldi l'Europa non li ha, come non li avete voi Voi avete 750 miliardi? No! Cosa fareste se eh, ne aveste bisogno? Li prendereste in prestito, eh, appunto E cosa vi servirebbe per prenderli in prestito? Delle garanzie, eh certo perché naturalmente tutto il tema delle garanzie sui prestiti che sembra una grande novità della crisi pandemica in realtà esisteva anche prima della crisi pandemica è normale che chi ti presta dei soldi voglia avere delle garanzie di rivederli indietro e quindi per esempio eh, beh, se fai un mutuo hai ipoteca sulla casa eh, gli imprenditori fanno l'ipoteca su, su, sul capannone o prestano garanzie di altro tipo tutto normale ma i soldi allo stato attuale non ci sono dove sono? sono in giro per il mercato dove l'Europa eventualmente potrà raccoglierli eh, li raccoglieranno, li raccoglierà? ma fatti i suoi, fatti anche i nostri fatto sta che in questo momento per quel che riguarda quello che si chiamava recovery Fund, che adesso si chiama Next Generation EU, ecco questa guanaganata qui, non si sa ancora neanche quale struttura dovrà materialmente raccogliere i soldi sul mercato, cioè emettere titoli che i risparmiatori si prenderanno dando in cambio dei soldi ballanti e sonanti e non si sa neanche quanti ne dovrà prendere con che criteri dovrà distribuirli si sa solo che siccome questo meccanismo sarà integrato nel bilancio comunitario la distribuzione avverrà normalmente con il solito meccanismo con cui sono distribuiti i fondi europei cioè l'europa fa un bando decide che la priorità europea è promuovere eh, la coltivazione delle ciliegie azzurre d'accordo allora il bando è sulle ciliegie azzurre quindi quando ti arrivano dei soldi già sai che tu dovrai fare ricerca inclusiva sostenibile poderosa ambifiofa sulle ciliegie azzurre se ti piacciono le ciliegie eh, non so eh, arancioni verdi fucsia non va bene dopodiché devi fare il bando per cui devi pagare uno che ti fa il bando perché voi vi lamentate della burocrazia italiana ma quella europea chi ci passa è peggio ti fai un mazzo così, spendi i soldi e poi vieni fregato da qualche cartiera cioè da qualche diciamo così, ufficio specializzato nel passaggio di carte che sta in Austria, in Polonia, in Lettonia dove ti fottono avendo meno idee e meno mezzi per realizzarle di te italiano che hai eh, alcuni millenni di storia la creatività la sapienza imprenditoriale italiana, ti vedi anche fottere questi soldi, o se invece te li danno poi devi rendicontarli, a quel punto poi dopo se tu invece delle ciliegie azzurre eh, vai sugli oleandri neri per dire, allora non gliene frega neanche niente, perché poi il problema è pure questo, che ti prendono in giro con questa burocrazia e con quest'ansia da controllo che in realtà è solo un modo per condizionare le politiche di spesa nazionali e per consentire l'accesso ai fondi solo agli amici degli amici, ma dal punto di vista poi dell'effettivo indirizzo, a parte il fatto che spesso gli indirizzi sono discutibili, eh, diciamo così, non mi pare che ci sia poi una grande attenzione alla cosiddetta compliance, cioè all'aderenza dei risultati rispetto agli obiettivi dichiarati. Ma insomma, tutto questo discorso qua che vi ho fatto, cioè su come verranno spesi i soldi, male, eh, condizionando le scelte eh, dei, di, di, di chi li riceve, eccetera, eccetera. È un discorso che a, è, è, è al momento attuale è sull'attualità di tutti i giornali, ma è inattuale perché questi soldi non ci sono e non si sa come verranno raccolti e lo si deve decidere in una serie di incontri, fra cui il Consiglio europeo di oggi, sul quale il Premier Conte si è trincerato dicendo che è informale e quindi non avrebbe accolto un indirizzo parlamentare perché essendo informale. Ma non funziona così, non funziona così. In Europa i passaggi fondamentali sono quelli preliminari. Quando si arriva ai passaggi formali è tutto già deciso e infatti la legge 234 di cui fu eh, artefice, il ministro Moavero, che l'Europa la conosce, a differenza di questi quattro profughi scappati di casa, che cosa diceva? Diceva che il governo deve riferire non su eh, le, diciamo, i lavori formali e conclusivi, ma su qualsiasi iniziativa volta ad avviare, un quindi allo stato di iniziativa, allo stato, di, allo stato embrionale di un negoziato si deve venire in, in Parlamento a riferire e a prendere un atto di indirizzo, d'accordo? Allora, ormai, lo dico ai funzionari parlamentari che eventualmente mi stiano guardando e anche ai funzionari europei, eh, europeisti con cui ho tanto dialogato, ormai è smascherata la farsa secondo cui, ah ma signora mia, noi in Europa siamo tanto deboli perché il governo non fa un dialogo, il Parlamento non si preoccupa, il Parlamento se ne è sempre fregato, quindi a cor è per nostra perché noi, signora mia, siamo italiani e quindi... No, basta! Fine, basta, non lo voglio più sentire questo, non me lo dovete dire, non me lo dovete dire, cari funzionari, non me lo dovete dire, perché non è così, perché voi adesso avete un Parlamento che si interessa delle vicende europee e avete un governo che si sottrae, quindi prima prima, quello che voi rimproveravate al Parlamento avreste dovuto rimproverarlo più correttamente a una maggioranza che, sinergicamente con il suo governo, non sollevava in Parlamento questioni che il governo non voleva sentire. Quindi adesso questa balla che noi abbiamo questa tara ontologica, tale per cui noi saremmo inferiori e non sapremmo giocare il gioco europeo, in quanto che noi parlamentari pigri ci disinteressiamo, questa ve la rimando al mittente adesso basta, dovete capirlo che gioco state giocando perché ve lo dico con grande affetto voi sapete quanto io valorizzi il lavoro dei funzionari dell'alta amministrazione quanto abbia sempre detto che è importante che ci sia questo elemento di continuità perché naturalmente nell'avvicendarsi delle stagioni politiche occorre che ci sia qualcuno che abbia comunque contezza dei dossier e che li abbia gestiti. Basta però dire che se siamo andati perdenti in Europa la colpa è da politica. No, non è così, non è così. La colpa forse è vostra, ma non della politica. Perché adesso la politica vorrebbe potersi esprimere e non si esprime chissà perché. Bene. Chiusa questa parentesi torniamo sul tema della ah, politica e della trasmissione su 7gold che conferma il mio principio che diciamo, le, le reti più, più piccole eh, sono tutto sommato più libere, io infatti mi trovo molto bene sempre sulle tv locali, ti hanno dei tempi che ti consentono di articolare un discorso pur avendo la pubblicità mh, e, e, e tutto sommato fanno un ottimo, un ottimo servizio ai cittadini l'ottimo servizio non significa che mi deve essere concesso di dire quello che mi pare senza contraddittorio, anzi, è mo era molto interessante e avrei preferito che ce ne fossero di più ascoltare le domande degli ascoltatori, perché lì è emersa la cancrena del fascismo grillino, perché praticamente io stavo parlando abbastanza, diciamo, pacatamente come è, mio uh, costume, perché tanto è inutile agitarsi, voglio dire, mh, le cose andranno come devono andare, come devono andare le cose, ve l'ho spiegato otto anni fa. L'avete capito otto anni fa? Bene, non lo avete capito otto anni fa? Non lo capireste neanche oggi. Amen. Cioè, le cose andranno in un certo modo, non, è, è, è inevitabile che le cose vadano nel, nel, nel loro verso. Scusate, ma se ieri abbiamo fatto una diretta per dire che eh, il vice premier del Belgio e il Ministero eh, delle Finanze olandese chiariscono che. Eh, l'attuale assetto europeo è fatto per avvantaggiare i paesi forti e quindi svantaggiare quelli deboli ma come volete che vada a finire questa cosa è molto semplice o diventiamo una colonia o salta tutto non è che ci sono altre possibilità non ci sono oggettivamente altre possibilità anche perché naturalmente il nostro amato PD non vuole venire a patti con questa realtà ma appunto già vi sto dicendo che esistono due visioni politiche diverse quella subalterna del PD che è fatto di persone che da eh, ormai oltre mezzo secolo campano sull'esistenza di un potere straniero che in qualche modo li sostiene, l'Unione Sovietica li sosteneva finanziariamente, l'Unione Europea li sostiene intralciando l'azione dei governi nemici del PD, d'accordo? E poi c'è la visione di persone che invece amano il loro paese e vorrebbero che questo paese fosse lasciato libero di sviluppare le sue potenzialità, libero, indipendente, perché non è che possiamo intenerirci e avere la lacrimuccia per la minoranza etnica della Papua Nuova Guinea e poi eh, vilipendere l'autonomia e l'indipendenza di un popolo che esiste come quello italiano, d'accordo? massimo rispetto per tutte le minoranze etniche che siano meno antropofaghe non mi interessa fatti loro io non vado a casa loro così non mi faccio mangiare e loro facciano quello che vogliono ma a casa mia voglio fare io quello che voglio se naturalmente esiste su questo che voglio e che vi propongo un consenso ma il punto fondamentale che è emerso in trasmissione è quello sul quale sto lottando. Il fascismo grillino che consiste nel dire ah politica, ah gasta, perché? perché esprime in questo modo un antiparlamentarismo che è molto più virulento e molto più subdolo di quello del fascismo storico. Allora voi dovete capire che se volete venirne a una, se volete essere rappresentati, avete bisogno di più politica, avete bisogno di rappresentanti, di più rappresentanti e non di meno rappresentanti, di rappresentanti con più tutele e non con meno tutele, perché altrimenti appena toccano qualche potere forte o o, o, o anche mezzo forte, immediatamente come dire, si espongono a, a, a, a, a, a conseguenze, a conseguenze eh, diciamo, letali. Avete bisogno di una politica con più mezzi e non con meno mezzi. Ma l'avete visto, che vi ho fatto una diretta apposta, quanto era grande il dossier del Cura Italia? E, e chi, pen chi pensate che possa mai studiarsi un dossier simile da solo? No? Voi volete la perfezione nell'esecuzione dell'atto del, dell legislativo, volete che il politico abbia piena contezza di tutto quello che succede, ma non volete che abbia i mezzi per avere uno staff, non volete che abbia i mezzi per come dire, affrontare questo lavoro di analisi. Ma io posso permettermi di fare questo lavoro con cognizione di causa perché ho fatto il docente universitario in materia affine e perché in dieci anni di dibattito sono riuscito in qualche modo a, a, a coinvolgere intorno alla mia persona le forze intellettuali migliori del paese quelle più consapevoli dei problemi quelle più competenti che mi aiutano a, a, ad addentrarmi in dossier intricatissimi come quelli bancari come quelli fiscali e quindi cerco di diciamo così non fare danni e cerco di, di non far fare brutta figura alla squadra che, che mi ha accolto al suo interno e, e, e cui mi onoro di partecipare d'accordo ma questo è, è, è, è un caso normalmente, normalmente il, il, come, per essere un rappresentante del popolo io sono tutto sommato poco rappresentativo perché non esiste da nessun'altra parte al mondo uno che, diciamo così, apre un blog al solo scopo di rovinarsi la carriera scrive un libro su una materia che, ne, che non interessa a nessuno e ne vende 24.000 copie cioè, questo è... è non, non è normale, d'accordo? Non sono normale, l'avrete anche capito. Ma la normalità deve essere che chi voi mandate in, dove sto andando, cioè in Parlamento, a difendere i vostri interessi, deve avere i mezzi per difenderli. Tutto quello che hanno fatto i fascio grillini nel portare il degrado assoluto e totale nella democrazia italiana è stato volto a eh, sminuire e privare di mezzi i rappresentanti del popolo sulla base del principio che il popolo si sarebbe rappresentato da se stesso con la ah, democrazia diretta d'accordo dopodiché in, te in televisione mentre io espongo i problemi uno mi dice ah ma voi politici non capite e allora io ho dovuto spiegare come funzionano le cose siamo in democrazia si va a votare ogni tanto dopodiché un partito o uno schieramento ha più voti e a quel punto avendo la maggioranza siccome in democrazia si vota quando non c'è Conte vince la maggioranza e lo schieramento che ha meno voti va all'opposizione allora va capito a chi si sta parlando se state parlando a un parlamentare di maggioranza in questo momento la colpa è sua se state parlando a un parlamentare di opposizione eh, amici cari eh, i problemi ci sono ben noti vi ho già detto in tutte le salse che è da marzo che spieghiamo a questi qui che cosa c'è da fare. Questi non avevano contezza dell'entità delle scadenze fiscali, non avevano contezza della necessaria e inevitabile burocrazia dei passaggi amministrativi sottostanti all'erogazione della cassa integrazione. Non avevano contezza di quanto è il credito totale erogato dalle banche alle imprese e alle famiglie italiane e quindi di quanto fosse credibile zero vero la eh pretesa di farlo incrementare di 400 miliardi di boderosa bodenza di vuogo, ma va bene ma va bene ma va benissimo, scusate, io non sono un avvocato, se mi fate fare un, un, una comparsa, un atto per difendervi in tribunale, perdete è normale, ma possiamo affidare a un avvocato in piena crisi economica, il governo di un paese che, diciamo così in termini economici, già non stava messo bene prima e ovviamente adesso sta messo peggio, e eh, vabbè eh, ovviamente no, ovviamente no. Possiamo affidare a uno storico il ministero dell'economia? Ovviamente no. Quindi, cioè... Ma il punto fondamentale, però il punto su cui insisto, torno ad insistere, non esiste la politica, non esistono i politici, esistono, esiste il centrosinistra e il centrodestra. Il centrosinistra in questo momento ha la maggioranza, il centrodestra non ha la maggioranza, quindi il centrosinistra governa e il centrodestra fa l'opposizione. Quindi se non c'è un clima costruttivo... E questo lo dico con grande rispetto e grande pacatezza al Presidente e al, e al Governatore Visco, che è stato così un, un, un, mio, un, mio, un mio insegnante, fra l'altro all'Università. Se non esiste un clima costruttivo, carissimi, eh, carissime figure istituzionali che rispetto anche per la loro come dire, nota indipendenza... Eh, mh, Andate a citofonare a Palazzo Chigi Non a Palazzo Beni Spagnoli Al gruppo Lega Senato Perché io sono stato inchiodato A un tavolo a farmi prendere in giro Da persone che andavano in giro per Roma A dirmi che mi stavano prendendo in giro Pensando di essere furbe E senza sapere che fanno schifo Anche ai vermi che lavorano per loro Per cui poi le cose che dicono Vengono riportate a noi d'accordo? Perché siete veramente E vabbè D'accordo? No, ma tanto, tranquilli, non vi preoccupate Sapete, quando uno, diciamo, per dieci anni Si fa un mazzo così Risponde a, a 300-400 email al giorno Fa un blog che, che, che, che per due volte schianta Il Sole 24 Ore al Festival della Rete Pensate che non abbia... Un una rete di amici, di conoscenze, di relazioni, ce l'ha, quindi ho quello che succede a Bruxelles, quello che succede a Roma, lo so, ecco, allora non venite a me a dire che non ho collaborato, io ho cercato di cooperare, perché quello era il mandato che mi era stato dato dal mio leader politico e dal, e dal mio partito, l'abbiamo fatto al meglio, l'abbiamo fatto in buona fede, lo abbiamo fatto senza risultati, perché tutte le nostre proposte sono state regolarmente sono state regolarmente eh, bocciate dopo che, eh, perdonate qua c'è un piccolo problema di parcheggio tipicamente romano Dopodiché c'era stato detto che eh, grande collaborazione, ambra nu, in questo decreto non ci sono le risorse, ma poi vedrai che, cara, non è come pensi tu, nel decreto aprile, che poi è quello che è arrivato a fine maggio, eh, senz'altro terremo conto, eh, le faremo sapere, chiamiamo noi, no? Questo è stato un po' l'andazzo. Ecco, l'andazzo è stato questo, e non è che, sta, che stia migliorando. Scusate un attimo. La parcheggi pure in zona rossa, davanti. Eh, ho visto che c'è posto sotto, sotto Saterari Ha visto un posto lì? Sì, Vabbè, allora. almeno c'era se Vabbè, non hanno fatto adesso. entrare altri Grazie Prego. Allora, scusate ma uh, Diciamo, la vita è troppo È troppo difficile per parcheggiarsi Per parcheggiarsi anche al sole Diciamo così, cerco di parcheggiarmi all'ombra Che vogliamo fare? belle macchine dei ministri, cari ministri io sono parlamentare voi ci siete perché io vi ho dato la fiducia probabilmente sbagliando e quindi al sole ci parcheggiate voi, va bene? questo ve lo dico con grande affetto yours, presidente Bagnai ecco via grande oh sentite la vita è una cosa meravigliosa io vi lascio <coughs> Vado a partecipare alla messa cerimonia, sono 9.28, ho due minuti per raggiungere l'aula. Non esiste la politica, esistono partiti che vi rappresentano. Se date retta a chi ha costruito un racconto volto esclusivamente ad impedire che voi siate rappresentati con efficacia, la colpa è vostra. Quindi svegliatevi, prendete in mano il vostro destino, votare serve!